Ciao ragazzi! Ciao, ti porto dentro alla Crazy Run come non l'ha mai fatto nessuno, proprio in stile mio, Officina del Pilota. Edizione 2021, appena terminata, che si è tenuta tra l'Isola d'Elba e il Forte dei Marmi, una vera bomba. Siamo noi di Officina del Pilota e Alan Simoni di Simoni Racing Guardi, io mi sono scocciato e tu mi porti a fare sempre cose noiose Io non ce la faccio più a sopportate, eh È vero, devo smetterla Dentro una fantastica M8 Competition Che, raga, è diventata uno squad. Ma non è l'unica Anzi, ci sono delle supercar incredibili Che vale la pena aprire questo video Solo per vedere quanta veramente... Quanto ben di Motori incandescenti Un sound che non ti dico Un posto pazzesco E gente completamente fuori di testa Rimani incollato allo schermo perché, oltre a dirti chi ha vinto, ti faccio anche capire come si va a fuoco per aggiudicarsi la top 10. Una gara senza senso. E poi auto del genere non le vedi tutti i giorni. Però, prima di iniziare la visione di questo video, iscriviti al mio canale, è un clic, è gratuito. A me fai un bel regalo. Buona visione. E' information. È un po' tipo Saint Tropez, Monte Carlo. Siamo arrivati, siamo arrivati, eh. Cazzo di Ci ha messo un niente cazzo! Che poco poco! Siamo arrivati boys! Uh, che dici Michele sei attivo? Sempre attivo, sempre Gli Mi do una pacca <ride> che vuole <voglio> pilotare. <ride> e questa è una macchina di piloti, c'è cioè l'officina del pilota qua dietro e qui davanti invece ce ne sono due veri Bella! Là. Qua c'è proprio la gente in vacanza ancora. In questo posto fantastico, ora vediamo domani la gara. Bellissimo per adesso, vediamo dopo. Super! Super! Super! Tutto, tutto a posto. Che bomba ragazzi! We are in! Insieme voi! Oh, E questa è la nostra, è la più bella. un taxi? un taxi? un <ride> taxi. Che spettacolo! Ti portiamo eh se vuoi. Complimenti ragazzi! Grazie! Dove la metto? Più avanti? Faccio sì. il giro! Carina, bellina la giochina eh! Bella! Anche il fisico sotto non è male! E eh? eh, andiamo! <ride> Ah, gran gnocca questa, Una bella biondona di Ok non male come intro Cosa si fa una volta arrivati? Check in, una doccetta, Poi te ne vai a cena e l'indomani Comincia la gara sono le 10 e 23 Ma tutto calcolato Siete pronti? Ragazzi, allora badge, badge. busta e un regalino Quest'anno un regalo Il barattolo è sigillato Non lo puoi aprire e quell'uovo lì dentro non si Beh. deve rompere Ciao Questo cazzo di uovo di ti merda Viene eh Finca se tiene il vostro primo compito sarà conservare lo stato totale di integrità dell'oggetto Lo tengo qua in mezzo ai maroni E in sì. questo momento tienes tres huevos Porto Azzurro, prima tappa 17 km, 60 minuti Non si può andare troppo forte Altrimenti andiamo a rompere l'uovo Quindi dobbiamo passare attraverso i checkpoint Ragazzi, start! Ok, allora, praticamente dobbiamo arrivare alla spiaggia di Cabo Io faccio burnout a partire, pronti via, uovo rotto Figa te lo versiamo in testa <ride> cazzo sei il piccolo sì. MacGyver? Lui c'è il navigatore quello vero di Guo che dice Sinistra 3, più più, meno meno Abbiamo solo 28 minuti per arrivarci Quanto ci abbiamo di timer? 20 minuti La strada è bella tortosetta però ah, sì. Guarda che taglia anche Dove, dove si può <ride> Primo checkpoint Ci siamo 5 minuti recuperati Grazie ai sorpassi Abbiamo preso la scia di questo camion E ci è servita davvero tanto Ci è ma numero, numero 23 23 wow, ok, okay il bro ce l'hai dai 23 ok fatti peggiare peggio. tieni grazie mi porta mi via mi tutto facile, prima prova facilissima andiamo con la seconda dobbiamo trovare una bandiera elbana per la seconda prova stilino di Mola ci sono dei distributori c'è un bazar può darsi lì Perché bisogna trovarla da 150, cioè grande. Sì, non devi trovare la piccola. Minimo 150, certo. Se ne troviamo una piccola, intanto prendiamo quella lì. Sì. Però bisogna cercarla grande. Piuttosto arriviamo in ritardo, cioè con penalità, Ascolta, ma con la bandiera abbiamo. giusta. Ma cazzo, la troviamo la bandiera? Basia anche dritto. Ma si posso andare in macchina? Fino alla billetteria a macchina sì. Ok. E poi. Poi andiamo al per centro perché... team, te chiari, Emanuele, c'è cioè le bandiere. Centro lì. team? Sì. Ce n'ho una piccolina così no. Intanto dammi quella lì Quattro. Però gli dovete dire, è quella originale, la nautica, quindi anche se non è una 50 eh, no, se no, no, no 50. serve 1,50 50 Cosa no, le devo? 7 euro e 8 minuti più 5 di scarico Quindi abbiamo 13 Per quello all'inizio è importante essere tra i primi eh. perché arrivi e c'hai le cose 150, euro, so 150 eh, 100 100 euro 100 euro della dosce no, no no no no Va bene no, a no, no, no, no, no. no. posto la finite E no. lei è lei dai Dai lei. dai lei 1 2 3 4 6 8 9, 10 siamo Almeno ce l'abbiamo sta bandiera Mi tira il culo proprio Sì sì infatti stavo per dire <ride> ma tu manca il timer No. E anche questa è fatta, si è arricchito. No, Sto. So, Dai, tappa 2, ok, tappa 3, siamo pronti. Per passare la terza prova dobbiamo contare le pietre. Quindi io suggerisco carta e penna, double check: due da un lato, due dall'altro, perché pare siano due file di pietre. Andiamo, va. 4, 25, 96, 97, 58, 59, 60 20 Abbiamo le pietre al centro del vialetto e le pietre alla destra e alla sinistra del vialetto, quindi ci chiediamo quale fosse quella giusta. Sono lì eh. Il vialetto è questo. È tutto cioè questo non fa più parte del vialetto ci risulta sì. 4-5-9 sì. 4-5-3 bravo sì. allenamento da. allenamento da. superato? Sì. si sì. pausa pranzo ragazzi abbiamo parcheggiato la macchina lì e adesso seguo il flusso che carino qua però mica male l'isola d'elva eh John's dov'è il resto del gruppo? nostro lì Nostra. eccoli quei bastardi <ride> avete iniziato senza di me oh, qui si mangia e loro hanno iniziato senza di me. Chi manca due minuti? Ui 5. Più di 5 scarto. di scarto. Quindi io sono i 45 hai e i 48 peggio. Bingo, hai peggiato? Sì. Praticamente dobbiamo presentare una soluzione basica di pH 9 con l'acqua della fonte Napoleone. Quindi dobbiamo aggiungere il bicarbonato all'acqua per renderlo più basico. E stiamo andando a prendere il bicarbonato e l'acqua. Prossimo step, farmacia. 800 metri. Si è aperta. Cazzo, chiusa. Che dici? Farmacia Comparini. Comparini. Numero unissimo. Cazzo, è chiusa pure questa. Mai fidarsi di Google, mai fidarsi di Google. Alternativa, negozio di piscine. Siamo arrivati. L'acqua gasata non va bene. Te lo dico io, devi metterti la naturale. 100 grammi ogni metro cubo d'acqua, alza di 0,2. Sono mille litri. 1000 sta a 100 come noi abbiamo 0,1 0,5 litri. Bravo, V3. sta a x. si figa le proporzioni della scuola. 100, bravo, bravo, <ride> Diviso 1000 fratello. 8,75 grammi ci sta è un pH ci sta, ci sta, ci ti sei portato la boccia è certo falla scende, fa la scende. Porco dove, oh, dai oh, falla va. scende vai, qua, qua, qua. Ecco, vai vai ancora che fate? tutte queste cose dai che ti vedono tutti qua mamma mia una gabbia sì, di matti. ci riproviamo vai sì, no. <ride> <ride> vediamo quanto esce hai fatto vedere? Sì. dai mia fortuna misuriamo una terza volta capri e vediamo com'è poi con facciamo pace, occhio grazie mille grazie ragazzi con riuscire a tenere ho digerito bene il pranzo devo dire questo è l'altro checkpoint Sto aspettando Alan, dove cazzo è finito non lo so Ottimo, manca una tappa sola nel day one Io ragazzi non ce la facevo più Avevo la nausea Immaginatevi fare le riprese dentro all'M8 A quella velocità là che ti scombussolava a destra e a sinistra Ero esaurito ma ci siamo divertiti troppo Andiamo avanti Dobbiamo salire in funivia Ciao Vi sentite di 18 più 18 minuti il vostro tempo sospesi in aria Sebbene tra il time si è impostato 80 minuti Non saranno conteggiate il time penalty in difetto Però dobbiamo salire Saliamo Take a ride Ciccio sei pesante Io ho un'idea Io faccio di caprio <laughs> Matteo Sì Ma tutti film Sì di me sì. <laughs> Hola hermana Ah, bellissima, bellissima. un'altra mezz'ora è eh, Ragazzi, questo è assolutamente il più bel checkpoint mai visto in vita mia. Ma c'hai cioè, il cappello come il mio, pure tu. Con te io non ci torno più. Non mi piace. Dai, no, il giorno 1 è quasi finito. Resisti, tieni duro, ce la fai, tieni duro. provo. prova. Quasi finito, quasi finito. Sul Olle, op, bella, bella bella Bella Epic Sin, Epic Bella portacci vostra. <ride> Avete seguito lo storytelling sui nostri canali social? No? Ai, ai ai ai ero stato sufficientemente chiaro riguardo. Voltate il foglio per completare l'inizio con le informazioni richieste e recatevi all'Enfola. Gli indizi sono chiari in vista del CR9, Ormai dovreste aver capito. Ma che cazzo ho capito? No, vabbè. Alan Romanaccio, senza Z, che dice ma che cazzo... Vabbè, non ce l'ho fatta più. Io ormai ero totalmente dissociato dal gruppo, ragazzi. Stanco, proprio stanco con la nausea. Quindi ho lasciato fare a loro questa come avrete immaginato. È l'ultima prova del day one. Ciao qua. Io ci ho impostato. Oh, dove insomma. state andando voi? Perché c'è da consegnare l'ultimo foglio. In fola, Empoli, Napoli. Fola, Grazie! Prego, prego, ciao! Ciao! Ciao a dopo, ciao Mario! Caro e <ride> sì, oltre ad essere un video diseducativo è anche un video articoli. Ma noi, noi stavamo lì poco fa Che cazzo di giro ci hanno fatto fare? Panoramico no, però Qua non facciamo benzina, io dico che rimaniamo per strada L'Amazoni dopo ci andrà a prendere La qualche tanica eh, Sei partito maggio maggio ieri eh? Però ti stai a per bene Bravo ragazzi Io eh. sono solo un driver Sì non Un atleta, atleta. Basta sì. yeah. Ecco Che ti serve? <ride> 23 23 sì grazie Bene, ci congediamo con una bella canzone di battisti l'uovo ancora intatto alla guida si è rimesso il dottor Simoni siamo stanchi ma felici caterina e poi al tavolo abbiamo l'Amazonia yeah! <ride> più ingrassa meglio è Buongiorno, giorno 2, ore 7 e 28, si parte per Forte dei Marbella. Buongiorno Mickey <ride> Buonostia! Via! Uè Cizzo! Si sente in cazzo? Buço, un cazzo, alza il volume! Buongiorno! Caffè, io so, cavolo! Preferivamo sta a dormire Che amico, ma ora io devo prendere il caffè Volevamo <ride> dormire! Prima prova del secondo giorno. Dobbiamo generare un codice a barre usando 28 foto che troviamo sul profilo Instagram della Crazy Run. Scannerizzandolo si ottiene un codice che sarà il nostro lascia passare. Loro riflettono. 6, 27. 27. E tu mi dici, c'è l'ho, c'è l'ho, l'ho. Foto nera. Qui è la piega. Tutto il team al lavoro. Sì. Io sto sovrapponendo tutte le foto della pagina di Crazy Run che hanno le lignette del barcode isolo la linea, inverto e quindi creo il balcone Questo codice corrisponde ad un numero di telefono al quale dovremo inviare un messaggio inviando il messaggio non prenderemo penalità ma solo in pochi lo sanno Arrivati a Piombino si parte per la seconda challenge ragazzi Ciao ragazzi, Ciao. ci vediamo alla fine. Il ristorante La Solera, un oh. Grazie, Grazie, Apri. 45, 45 minuti. minuti, vai timer. Raga, bisogna trovare una lampadina a 400 watt a incandescenza. È perché vanno dal brigo secondo me. Dove cavolo la troviamo adesso? Ah no, no, qui ci sono i velox. Eh? No, no, vai tranquillo, non ce ne sono. Loro ci mettono su delle strade dove ce ne sono. Vabbè oh. bravo, Eccolo lì Ecco Non ci sono oh, <ride> Anche voi in cerca eh? Sì anche noi Trovate? Nein Dentro la Lidl Vediamo se troviamo sta cavolo di lampada incandescenza Nada Frist Frist che ragazzi in gergo presidane vuol dire... Bravo. Vuol dire tagli del gas che è? è lo scaldio e che eh, c'entra? questo qua è logico ragazzi abbiamo comprato questa che probabilmente non serve a nulla Gabriel ha comprato uno stufa <ride> vediamo un po' e adesso smontiamo e adesso smontiamo, pare che vada dai, dai 400 ai 1200 Dai, è andata va bene, va bene così questa alla fine ha funzionato, l'abbiamo smontata bene. in questa fase della gara va votato un vino quello che riceve più voti prenderà meno penalità stiamo andando per sapere se per caso avete un bruciato niente di tutti, Va bene. Tutti le volte hanno comprato. <ride> si capisce più niente. Secondo me ci vogliono depistare, ragazzi. Non so se avete capito, ma si parla di vini adesso. Prossimo checkpoint, pure... una boccia, già ce l'abbiamo. E le volte è però. Meno un'ottica da furio, ma a posto. Salve, Abbiamo di bruciato. Abbiamo chiamato prima. Prima di chiamare erano le volte. No, spesso sono bello. Quanto bruciato? Aspetta, quante bottiglie ti bruciato? Due. Arrivederci. Terza challenge del giorno 2, ragazzi, è andata. Abbiamo beggiato, adesso si mangia e siamo pronti a ripartire. Passano le ore, raga, ma io sono sempre questo uomo in mano così, eh. Bibona, direzione Bibona La quarta challenge consiste nel prendere tre scontrini in tre località diverse L'importante è che il nome della località sia scritto sullo scontrino Let's go! Ammortizza, Inclina! C'è un dettaglio! sta andando a fuoco, sembro Danny Lazzarillo fanno cagare, io pensavo che a Roma erano brutte ma qua comunque siamo. siamo lì, eh! Siamo arrivati al checkpoint, dobbiamo aspettare perché siamo pure in anticipo, siamo troppo forti! Come cazzo guidala? Mamma mia! Mi sono sbagliato lo zoom, porca la pippona. Monte Scudaio e c'è un altro. Ho via, via, via. Ovo integro, scontrini. Ora stai bene, guarda, si libera tutto. Grazie. Ne so cazzi adesso. Ci stiamo cercando una persona che abbia le iniziali del nome e cognome con R e C e che sia nato il più possibile vicino al giorno 9. Altrimenti ci attacchiamo al cazzo. Ciao Roby, dimmi che sei nato il 9. No, cazzo, 9, non ti posso aiutare. Mi mandi il tuo Green Pass, sì. il QR code? Sì. Raga, io c'ho il numero di Roberto Ciceri, il capo De Beta ma non me la sento. <ride> no, no. Io il 27. 27, l'importante sì, è che ci siamo levati sto uovo dalle scatole. Oh. Fredo si chiama Cantoni e ha sei figli, Dio canta adesso. Ci sarà uno con la cazzo terra. Pronto? Io provo a chiamare uno che non sento da 10 anni. 28, 620. niente. Grazie. Ciao, ciao. Lui diceva ciao. che c'aveva il piedino leggero, ma in discesa c'aveva il piedino leggero. Sto cazzo, siamo arrivati. Quindi <ride> va bene, abbiamo trovato CR10, che ha 30 punti di penalità, però comunque va bene, ci avviciniamo molto. Come Roma, Roma 10? Oh, la non siamo riusciti a trovare il 9 settembre Uè barbetta allora sì, è un M8 Si è rotto la, la sbarra non ci credo che... Comunque la cosa più epica della Crazy Run è stata questa Sono due giorni che abbiamo questa cazzo di busta in mezzo ai abbiamo coglioni usato il E l'unica volta che serviva E abbiamo e usato del... la bilancia Ahahahah che... <ride> ma no <ride> figa ma hai lavato che alegrino è lavaggio, <ride> oh, Pellegrino, pieno di figa qui ancora Adesso... il più bello di posizione, una vecchia conoscenza Simoni Racing con 248 oh, oh, oh. punti di penalità oh, oh, oh. con 123 punti di penalità il vincitore della Crazy Run 9 edizione 2021 The Island il team scemo e più scemo! La Crazy Run, mai ci fu un nome più azzeccato, la rifarei altro che se la rifarei, ci siamo divertiti tantissimo, ringrazio BMW Italia e Rivoltella Group per averci dato questa splendida BMW M8 Competition, perfetta in ogni condizione e che ti mette a tuo agio oltre ad andare forte. Che dire invece dei D-Factory, dopo aver seminato il terrore nelle strade elbane e anche a Forte dei Marmi, tornerà negli abissi. Si vocifera ancora di alcuni avvistamenti della PIN fra i bagnanti. Io sono Matteo Torrisi di Officina del Pilota e personalmente vorrei ringraziare Alan Alan di Simoni racing bello mio che ci hai ospitato e pagato tutto tu sei troppo bello bravo se fa così poi saluto Michele e Bartian che non lo conoscevo ma siamo diventati proprio amici subito perché lui ha, sto feeling. Sì, ha questo dna simile al mio molto rock and roll molto ACDC del resto siamo coetane inutile dirvi che quell'annata lì è molto cool e ringrazio ovviamente l'ottimo Dumi che è proprio grazie a lui che siamo riusciti ad arrivare a dodicesimi perché se c'era lui ragazzi ma neanche i cinquantesimi crazy run bellissima, un evento spettacolare da rifare assolutamente, ringrazio tutta l'organizzazione e noi come al solito ragazzi ci vediamo nel prossimo episodio... Oh, iscriviti al canale mi raccomando